Io, Nunzia, regina degli Andali e dei primi TV series addicted, ci vogliamo tutto quello che li ho Non faccio un gli attori, sta roba in rustarobangol. Benvenuti nell'angolo di Nunzia. Ovviamente il mio angolo. Ovviamente non potevo cominciare questo format non parlando del turno di spalle, all'inizio, ma mi piaceva, poi dopo ho <coughs> cominciato a vederla, Mi piaceva molto lei, Daenerys, um, la signora dei draghi. Non bruciata e eh, adesso non, non dico tutti i nomi di aveva altrimenti facciamo notte. Mi sono um, appassionata di tutti questi giochi di potere, sti intrighi fino ad arrivare alla battaglia finale contro il signore della notte. E mi sono superata anche io. Comincio questa battaglia finale dove sinceramente non saprei venire qua. Quindi tu la immagini. Ok, questi la perdono perché non puoi combattere il signore della notte, il signore della notte fa così e risuovono tutti morti. Questo va da Bran che lo vuole ammazzare, arriva a Rea alle spalle, la ferra per la gola, gli cade sto pugnale, lei lo prende con l'altra mano e lo ammazza. Così cadono tutti. Ok, è finito. Hanno distrutto, hanno ammazzato il sogno della Notte. Non ci sono più guerre, Invece, da noi è spesso dalle mestolazioni. <ride> vuole combattere ancora. Poi è anche arrabbiata perché è in giù. a John. John, poi, è costretto a dirle a Sansa e a Aria. E sta a di Sansa: cosa fa? C'è fatto solo un anno un anno c'ho che solo una chiusa e ho parlato un 18 anni che poi a nessuno importa un cazzo che questo è un Tartarian l'ho tutto sul bordello cominciano questa battaglia contro Sersi che se è una cazzina esagerata, esageranno un famoso ma no, ma avete visto come è fronato? tenere questa incazzata nera come non mai chi ne ma fino a qui decide di fare sta grigliata a tutte le persone che, che ci sono ad approdo del re. Dove, cioè, dopo aver fatto un abbraccio, fa vedere lei, lei si avvicina, tocca il suo trono, ma non si siede. Cioè lei non si so, assette il cupo trono. E arriva John, uh, lo gnocco, fa un buon, fa un, un sottomesso. Niente, si baciano e John lo fa infizzano il cortiello, cane e spagano il cortiello qua dritto nel petto poi c'è questa scena di, del drago apre la bocca, si gira verso il trono e lo scioglie ma tutti d'accordo fanno re stupor marron, canzoni mancomore trova una sedia a rotelle che perché per loro prevede il futuro quindi potrebbe anche essere, anzi meglio, un futuro re appunto dei sei regni. Sei, perché Sansa, che è il vocalista, vuole il <ride> suo regno indipendente, ah, poiché John è segnato al nord della barriera insieme con quelli lì, con i bamboni, e basta, riesce così, praticamente. Di